buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una messaggera dell'arcangelo michele sono anche una coach energetica e insegno alle persone eh, come imparare a connettersi con gli angeli nel modo giusto e ora andremo a spiegare eh, cosa significa Canalizzare gli angeli, cosa significa connettersi con gli angeli. Okay? Iniziamo eh, con lo spiegare cosa significa canalizzare. Eh, can la parola canalizzare significa incanalare la luce. Okay? Canalizzare significa ricevere delle informazioni sotto forma di frequenza che vengono eh, automaticamente eh, trasformate in Parola, quindi il messaggio. Le persone che hanno questa abilità di canalizzare possono averla in maniera innata perché eh, hanno questo dono fin dalla nascita o semplicemente questo dono si è sviluppato durante. Un percorso di risveglio spirituale o le per o vi sono alcune persone che apparentemente normali, diciamo così, decidono di sviluppare questa capacità. Ok, quindi è una cosa che si può imparare con l'allenamento spirituale, perché ci vuole all allenamento spirituale, è molto importante canalizzare luce e informazione dalle, dalle frequenze più elevate, quindi dai reami angelici, dai reami più elevati in nome dell'amore, in nome della luce e bisogna anche essere prudenti nel senso che tra il piano della Terra e il piano delle dimensioni più elevate della luce vi sono dei livelli intermedi, tra cui il piano astrale, dove vi sono degli spiriti burloni, per così dire, che potrebbero creare interferenza al canale e alla ricezione del messaggio e ve lo spiego in maniera semplice cerchiamo cerchiamo di paragonare il canale e il messaggio che arriva attraverso la canalizzazione a una stazione radio voglio ascoltare della musica house perché mi piace ballare e sintonizzo la, la radio nella stazione di radio dj perché io voglio ascoltare quel tipo di musica. Cosa succede? Quando vi sono delle interferenze, io non riesco a ascoltare chiaramente quella musica e quindi le, la musica è distorta. La musica ha un suono che non è chiaro, non è pulito. La stessa cosa avviene quando noi canalizziamo la luce e canalizziamo gli angeli. Se vi sono delle interferenze, il messaggio può, può stonare non è un suono armonico. E soprattutto all'inizio, una persona che canalizza la luce potrebbe avere difficoltà di discernere i messaggi di riconoscere la verità da tutto ciò che non è la verità e quindi diciamo che eh, potrebbe mm, potrebbe creare caos in questa persona questa persona potrebbe non credere più negli angeli o potrebbe decidere di abbandonare il suo percorso spirituale o addirittura in alcuni casi alcune persone durante la ricezione dei messaggi potrebbero andare in uno stato alterato di coscienza e questa esperienza potrebbe anche spaventare la persona ok? naturalmente non sono qui per spaventare nessuno sono qui per spiegare che l'allineamento spirituale, la connessione divina è un percorso di grande crescita spirituale che va fatto con consapevolezza e va fatto con, eh, nel modo giusto eh, personalmente sono un insegnante di connessioni angeliche insegno alle persone a evitare tutte queste esperienze negative per avere il massimo dell'esperienza e per connettersi con i reami più elevati angelici, ossia la coscienza dell'arcangelo Michele. E per fare questo insegno alle persone come proteggere il proprio canale, per far sì che durante la comunicazione divina avvenga un'esperienza di luce, di amore e la persona possa ricevere dei messaggi di verità, di saggezza ed integrità. Quindi alla base della canalizzazione c'è la protezione psichica giornaliera e c'è anche il radicamento alla terra che fanno parte dello stesso eh, concetto, concetto di protezione e concetto di radicamento per evitare di andare in uno stato alterato di coscienza e vi spiego il perché perché quando si canalizza è molto importante la presenza cioè ci vuole anche un minimo di parte razionale quindi lavora in perfetto equilibrio sia l'emisfero destro che l'emisfero sinistro in perfetto equilibrio il messaggio arriva integro perché c'è una grande protezione e quindi l'informazione è pura, e veritiera ed è di contenuto elevato, ok? In uno stato alterato di coscienza senza la protezione funziona solo l'emisfero destro. Quindi la persona riceve informazioni su informazione, ma non c'è filtro, non c'è. Giudi non c'è un giudizio superiore ossia non esiste discernimento e quindi la persona eh, non, non sa eh, se le informazioni che sta ricevendo siano reali e potrebbe non nemmeno eh, diciamo, esprimere il proprio eh, parere personale la propria esperienza personale perché in uno stato alterato di coscienza non è, non c'è la presenza della persona e quindi possono essere esperienze che da una parte possono eh, diciamo eh, Incuriosire la persona, ma dall'altra non lasciano, eh, non ti lasciano un'esperienza spirituale di alto livello e quindi elevata. Quindi, da parte della persona che si vuole approcciare alla canalizzazione, è anche importante sviluppare il cosiddetto. Discernimento dei messaggi in presenza, ok? Eh, quindi, in presenza i messaggi arrivano. Vi possono essere delle intromissioni, però non psichiche, perché se non utilizziamo la protezione il nostro canale è pulito. Vi possono essere delle intromissioni dell'ego. L'ego è quella parte di noi, quella struttura di noi che non siamo noi, è quella parte di noi che è nata è stata creata fin dall'infanzia un po dalla società un po dai nostri sistemi di credenze è quella parte che deve essere trascesa ok quindi anche il non giudizio di noi stessi degli altri e il non giudizio dei messaggi quindi i messaggi possono essere canalizzati vi può essere un po di ego ma poi possono essere eh, filtrati dal discernimento quindi all'inizio è normale che vi possa essere un'intromissione egoica va bene ma non esterna a noi perché usiamo la protezione potrebbe essere il nostro personale ego che piano piano deve essere trasceso attraverso un percorso di pulizia del canale io vi consiglio di guarda guardare il video qui che vi allego qui sopra è un video che ho fatto diverso tempo fa dove spiego come come sì eh, come pulire il nostro canale quindi come diventare dei canali Puliti. Ok, eh. Um... Vorrei anche accennare che il modo di canalizzare da parte di una persona può essere diverso da persona a persona. Vi possono essere persone più cinestetiche e quindi praticamente persone che hanno il dono della, della chiarosenzienza e quindi hanno un sentire molto spiccato legato in particolar modo al chakra del cuore, ossia una pa la parte eh, del cuore che funge da traduttore simultaneo. quindi le Informazioni arrivano dai chakra superiori quindi dai livelli superiori della luce fino al cuore e il cuore è un trasmettitore un traduttore simultaneo e quindi la persona attraverso la voce interiore eh, trasforma le informazioni in messaggio questo è il mio dono anche associato al cosiddetto canale della chiaro ossia la capacità interno esterna di vedere immagini o di vedere addirittura come lo scorrere di un film delle informazioni che insieme ad altri canali quindi il canale della chiaroveggenza associato al canale della chiarosenzienza può trasformarsi in ver un vero una vera e propria storia quindi un vero e proprio messaggio ci sono invece persone che hanno il canale della chiaro udienza e quindi sentono veramente una voce che parla e quindi che li guida eh, e che porta dei messaggi. Eh, la chiaro udienza si differenzia dalla chiaro senzienza perché ripeto la la voce che si sente nel canale nel chakra del cuore è una voce interiore, ok? In tutti i casi possibili è fondamentale che il canale sia Pulito affinché non vi sia intromissione psichica dal piano astrale, come ho già detto prima. Ok, se avete bisogno di maggiori informazioni, se volete imparare a connettervi con gli angeli senza rischiare di, eh, di fare degli errori di compromettere il vostro lavoro spirituale di entrare nella paura eh, per fare questo per, come dire per eh, connetterci proprio nel modo più giusto col nostro sacro cuore con la nostra anima con l'amore eh, alle volte è anche importante affidarsi a delle persone che hanno più esperienza. Se questo video ti porta fiducia, se io ti porto fiducia, non esitare a contattarmi. Eh, possiamo fare un lavoro di coaching one to one oppure puoi partecipare a uno dei miei corsi online, webinar o corsi dal vivo. Io spero di essere stata esaustiva, vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video. Un salutone, ciao ciao.